Se vi piacciono i nostri contributi, siete pregati di darci una mano iscrivendovi al canale, attivando la campanella qua sotto, così avrete tutte le, le notifiche per le nostre emissioni e anche per le dirette del sabato mattina. Detto questo, vi ringrazio anticipatamente. Oggi leggiamo stranamente un versetto che conoscete benissimo dell'Apocalisse, perché dobbiamo chiarire alcune verità che spesse volte noi cristiani sovrapponiamo. Nel capitolo 1 al versetto, potremmo dire, 11, abbiamo la visione del figlio dell'uomo, cioè del Cristo, descritta così. Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, ad Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Ora, come mi voltai? Per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai candelabri c'era uno simile al figlio d'uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto di una fascia, di una fascia d'oro. Brani da confrontare, sono Daniele ovviamente capitolo 7, quelli in aramaico, il versetto 13, il capitolo 10, versetti 5 e 6, ma anche il versetto 9 del capitolo 7. Vidi il figlio dell'uomo con un abito lungo e una fascia d'oro sul petto. Memorizziamo questa immagine, secondo dato, la caratteristica della lettera agli ebrei è quella unica, solo la lettera agli ebrei, è quella di certificare, niente poco di meno, che Gesù come sommo sacerdote, di un sommo sacerdozio molto più alto, molto più eminente, perché è più, più eterno, praticamente antico, più antico, cioè eterno e perpetuo, di quello di Aronne. Perfetto. Lo dice solo la lettera di ebrei. Però lo dice, e infatti noi cristiani sappiamo che abbiamo un grande mediatore assiso nei cieli, in un tempio fatto da non mani di uomo, dove intercede H24, noto e giorno, per noi. Tant'è che la Divina Liturgia nostra non è nient'altro che una copia, siamo cooptati al culto celeste. Ed è una verità. Terzo punto ed ecco la curiosità. Noi però sappiamo che Gesù si è incarnato, si è fatto carne in Israele nella tribù di Giuda, che è la tribù di Re Davide. E anche questo lo sappiamo, Gesù camminava, Gesù figlio di Davide, vi pietà di noi. Ecco, Gesù è ovviamente della tribù di Yehudà. Yehudà vuol dire colui che, che loda Dio. Bene, domanda. C'è apparentamento tra il Messia Re e il Messia Sacerdote? No, sono due figure diverse. Possono coesistere nella figura di Cristo? Secondo, risposta. Secondo il Nuovo Testamento, assolutamente sì. Però non dobbiamo e non possiamo mischiare le cose. Quindi nell'Apocalisse questa visione non è una visione sacerdotale. Voi direte, ma come? In cielo ci sono i candelabri, ci sono le sette chiese. Si parla dell'agnello sgozzato che è risorto, si parla del Tempio Celeste, la tenda del convegno celeste. Sì, ma Gesù lì non è sommo sacerdote. Non sta svolgendo quella funzione pur essendo, essendo tale. Ma come? Il vestito bianco, lungo? No. Da dove lo sappiamo? Lo sappiamo da quello che gli ebrei, ai tempi di Gesù, sapevano dei vestimenti dei sommi sacerdoti nel giorno dello Yom Kippur che nel capitolo 8 e nel capitolo 9 viene riecheggiato solo lì nella lettera di ebrei come immagine, no, figura di ciò che Cristo ha fatto sulla croce prima e ora in cielo per intercedere per noi per il semplice motivo lo trovate nel trattato di Rosh Hashanah ma lo trovate anche ovviamente nel trattato di Yom che sono i due grandi trattati e nelle mishnayot di questi due grandi trattati i vestimenti del sommo sacerdote erano così sfarzosi, pieni d'oro, che quando però doveva entrare nella Echal, nel, nel, nel devir, nel posto più intimo, quello che per noi è il Santa Santorum, il sommo sacerdote doveva spogliarsi di tutto l'oro. Domanda, perché? Perché doveva entrare con abiti semplici, da semplice Cohen? No, non è per una questione di umiltà, perché l'oro richiamava l'accusatore cioè il vitello d'oro e guardate che questa cosa gli ebrei hanno fatto fatica a mandarla giù perché ci furono quattro obiezioni la prima ma come è così sontuoso nel momento più supremo dove deve entrare col sangue del capro e spargere il caporet cioè il coperchio e l'ilasterion deve invocare il nome del tetagramma solo unica volta nella preghiera di Mussaf, nella preghiera aggiuntiva del mezzogiorno il popolo sentirà e solo lì dirà ciò che nella Bibbia non dice. E, capite? Cioè, è un momento così solenne, no? È così solenne, che si faceva fatica a immaginare che nel momento più solenne non si entrasse con la cosa più preziosa che richiama il cielo che l'oro. Ma il vitello è il vitello d'oro. Allora ci furono delle obiezioni, la prima obiezione è, allora entra anche col sangue del bovino che potrebbe ricordare il vitello. È la risposta dei, dei maestri dei tempi di Gesù, parliamo dei tempi già di Rav Gamaliela Zaken, il maestro di Paolo, diceva no, ma quello è il vitello, questo è un bue, ed è consacrato e secondo la Torah lo si deve mettere, quindi quello è dimenticato. Allora si dice sì, però c'è dell'oro sull'arca, c'è dell'oro nei cherubini, le statue, addirittura le statue dei cherubini. E allora la risposta è sì, però non ce li ha il sommo sacerdote. Allora la terza obiezione dice sì, però il sacerdote entra, con degli utensili d'oro, forchette, graticoline, cucchiai, e la, la risposta è sì, d'accordo, ma non fanno parte del suo abbigliamento. E allora il sommo sacerdote ha indossato abiti d'oro che ha lasciato fuori la Santa Santoru. La risposta è benissimo, è successo questo, lui entra con abiti normali, non si presenta nessun problema, entra con gli abiti di base, i primi con i quali si veste, che sono esattamente quelli dei suoi confratelli, così quando va là... Di può essere mediatore e non accusatore, niente poco po di meno, se avesse l'oro verrebbe chiamato così, ergo, visto che questa era una cosa conosciutissima, dibattutissima e troviamo tracce no, eh, abbondanti di queste, di queste obiezioni proprio su come il suo sacerdote doveva entrare, oro non oro, un momento sublime con tutte le cose più preziose che l'uomo può offrire a Dio, risposte no, perché ciò che fa da mediatore, ciò che fa da mediatore, cioè da, da mediatore per il peccato, non può essere lo stesso strumento, in questo caso niente poco di meno l'oro, che essere nello stesso tempo l'accusatore, qualcuno che accusi i figli di Israele di ciò che avevano fatto con l'oro, con il vitello d'oro. E quindi nell'Apocalisse Gesù, che ha una fascia d'oro, lì non è nel Santa Santoro, lì è vestito da re, ma il re non entra nel devir, non entra nelle hal, non entra nel santa santorum, deve stare fuori come tutti gli altri. Ed è vestito da re. E quindi Gesù nell'Apocalisse è vestito da re, non da ciò che lui anche è, da sumo sacerdote. Vedete un piccolo dettaglio dell'Apocalisse, sembra messo lì per descrivere qualcosa di veramente sacerdotale, di questa mediazione che comunque c'è, però non secondo l'Apocalisse ma secondo la lettera agli ebrei, noi non dobbiamo confondere le cose ma avere più luce su quella che è la sua regalità e lì la esprime anche nel vestito. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre ci vediamo alla prossima curiosità. Ciao!